8 marzo, giornata della donna, quali sono secondo te le condizioni sul lavoro? Si è veramente raggiunta questa parità o persiste la discriminazione nei confronti della donna? In Italia oltre la metà delle donne sono disoccupate e ad oggi nel 2019 ancora le donne lavorano in soluzioni di precariato, part time, sfruttate, pagate fino al 30% in meno. Come sappiamo le donne hanno meno possibilità di fare scalate, cioè di raggiungere i livelli più alti Uh, vengono licenziate e discriminati per la gravidanza, come se fosse un reato diventare madre e non poter svolgere entrambe le cose. E purtroppo perdendo il posto di lavoro o comunque lavorando non in condizioni ottimali che ci favoriscono di curare anche la famiglia non possiamo avere la dignità di cui ci avevano parlato e che ci avevano promesso. Dopo il decreto sicurezza che reprime fortemente le lotte dei lavoratori, soprattutto nella logistica con i picchetti, ora si profila anche il decreto pillon. Come giudichi tu l'azione del governo sui diritti civili, i diritti delle donne, ma anche su quelli dei lavoratori e delle lavoratrici? Per quanto riguarda le donne, le donne lesbiche, le donne trans, le donne migranti, eh, le, le, la situazione con questo governo è ancora peggiorata, appunto a partire dal DDL Pillon che eh, ci vorrebbe quasi mettere nella condizione di non poter più accedere alla separazione anche magari da uomini violenti e se dovesse passare sarebbe veramente un dramma per tantissime donne che vivono situazioni di eh, maltrattamento in casa, a continuare con le dichiarazioni del Ministro Fontana che eh, appunto, addirittura arriva a dire costringeremo le donne a partorire, eh, con, poi con gli attacchi alla legge sull'aborto, la 194, a concludere con eh, la legge Salvini. Lavoro nella logistica e dopo una serie di scioperi per i diritti, chiaramente di donne e lavoratori, sono state lasciate a casa una serie di persone solo perché avevano scioperato, cioè messo in atto un diritto costituzionale nella difesa dei propri diritti. Questa è una cosa che eh, rispetto alla sicurezza non ha niente a che fare, anzi incrimina arrivano denunce. In un periodo in cui la politica è screditata e c'è poca partecipazione civile, non una di meno è un movimento che è nato e continua a crescere. Secondo te che cosa occorre per fare uno scatto in avanti in questo paese? In questo paese occorre che le donne partecipino sempre di più e già una di meno sta dimostrando di essere forse l'unico movimento in Italia in grado di, portare, di riempire ancora le strade e le piazze, come si è dimostrato con la manifestazione oceanica di Roma del 24 novembre. Quindi la sfida è quella di coinvolgere sempre più, eh, sempre più donne, sempre più persone, di sensibilizzarle a questa, eh, alle problematiche di genere eh, soprattutto in, nei nodi territoriali anche più piccoli come quello di Pavia dove ancora questa sensibilità non è sufficientemente eh, diciamo, stata coltivata e dove ci proponiamo di lavorare sempre di più per raggiungere sempre maggiore partecipazione. Secondo te è una giornata di festa e la festa della donna è una giornata di lotta? È una giornata di lotta e siamo qui appunto per lottare Perché è una giornata di lotta secondo te? Per tutte quelle donne che hanno perso la speranza e invece vogliamo dimostrare che non è così Ce l'abbiamo ancora la speranza.